Pasticca medicinale, c'è un casino di tavola pazzesco. latte bello freddo dal frigo Tessék el. Eh? Scorti. Allora, ciao, qua il vostro Sempre in Questa mattina parlerò di più dell'altra volta a cena, ma visto che vi piace questo formato di un video blog durante il cibo l'ora del, del, del mangiare allora mi filmerò in quest'altro in quest'altro formato questo è un video che faccio non solamente mangiando ma questa volta parlando già nel passato ne ho fatti tanti È un qualche cosa che avrei voluto dirvi da tempo, da almeno sei mesi, quattro mesi. E infatti nel titolo ci sarà. Vi ringrazio a tutte e tutti voi di, aver far, di avermi fatto raggiungere i 2000 iscritti. In realtà non è proprio vero. Cioè, due, quattro mesi fa, chi se lo ricorda più, non me lo sono scritto. C avevo 2200 iscritti lo sa bene giuseppe fraco montefiore che mi ha stappato lo, lo spumante poi il giorno dopo ci avevo 1996 iscritti poi sono eh, saliti a 2000 poi sono scesi a 1990 poi sono scesi a 1900 poi sono salite a 2.100 adesso questi ieri c'avevo 2.000 risicati e oggi 1996 molti canali li chiudono i propri utenti molti canali li cancellano perché Sono fake. Molti canali commettono delle cose irregolari per le quali li puniscono. Comunque, molte volte mi capita che delle persone che io seguo, che io guardo i video almeno una volta a settimana, mi dicono: Ma non ti sei iscritto al mio canale, sant'Enchan? e io vado a guardare e non figuro come iscritto. Eppure mi ero iscritto dei canali ai quali mi ero iscritto da anni. Poi un'altra cosa, una volta, adesso hanno cambiato formato. Andavo a vedere nella lista dei canali, e in molti, non figuravo scritto, andava al canale, figuravo scritto, e anche per quanto concerne le visualizzazioni, oltre che le iscrizioni, in un luogo, ti dice che hai 65 visualizzazioni in un altro, magari nell'editor che ne hai 70 vado dallo smart tv dove non apro la sezione di youtube e mi dice che ha 85 visualizzazioni i dati non sono sempre fedeli vidc mi dice che io ho più di 2.000 iscritti, YouTube mi dice che ne ho di meno. A chi credergli? Va beh, che qua non si stia parlando che YouTube ti premia se ne hai 100.000, di colpo te ne toglie sei e magari pretende che gli ridai il quadretto del bottone rosso. Poi si sta parlando che non te ne viene niente, cioè, averne 2000 o averne 1996. Poi il giorno dopo 2100, poi dopo una settimana 1900 non cambia nulla. Io sapevo che le cose cambiavano. Non so se dai 10.000 iscritti, o dai 100.000 iscritti in su. cioè, 100.000 iscritti già ti danno il quadretto. Magari ti daranno 1000 dollari anche. Milioni di iscritti ti danno un altro quadretto, 10 milioni di iscritti in un altro quadretto a piedi e paia. Gli hanno dato un quadretto speciale che non c'era prima perché ha 200 milioni di iscritti. Lui si può arrabbiare se gli tolgono di colpo 100 mila iscritti, perché passerebbe dall'avere 200 milioni di iscritti a averne di meno, molti di meno quindi scende di rango ma io non scendo di rango se mi tolgono dai 6 ai 100 iscritti quindi faccio faccio lo stesso questo video ringraziare tutti e tutti voi di avermi supportato e forse sopportato fino a qua e di avermi fatto raggiungere 2000 video 2000 2000 iscritti che tanto so che quando pubblicherò questo video avrò di nuovo 2000 iscritti o magari 2100 o magari 1890 quindi Già, io ho raggiunto i 2000 iscritti molte volte e molte volte sono sceso di nuovo giù. Poi, mi sembra l'altro ieri mi sono filmato cenando. molti mi dicevano, anzi, un amico mi ha detto, mi ha commentato, ti trovavo depresso no per fortuna no è che ero stanco fisicamente e poi non sapevo che dire comunque per evitare l'accavallamento dei video perché io voi dovete guardare i miei migliori video che gli ho fatti dal 2013 al 2016 guardatevi tutti e ne facevo tanti ne facevo anche tre o quattro a volte 5 la settimana magari per due o tre settimane non ne facevo nessuno e poi ne facevo cinque a settimana e non capivo che così eh, si accavalavano le visualizzazioni per quello che ogni video mi dava 30 visualizzazioni perché la gente non è che può seguirti video per video allora Giorno, la mia politica è cambiata aspetto almeno una settimana a meno che non faccio una live o l'argomento non sia importante ed ho imparato a programmare le premier voi cercate dei tutorial come programmare l'uscita di un video di una premiere che la premiere come la, la live perché c'è la chat però facciamo il caso che voi oggi avete la disponibilità o in questa settimana di fare molti video perché il vero youtuber fa video in ogni momento come io adesso che faccio colazione poi leggo un libro poi gioco col cane come ho fatto nel passato ma che succede che se carico oggi 5 video dopo averli editati a parte perdo tutto il giorno ma se carico oggi 5 video di 5 minuti e eh, non ottengono molta visualizzazione o magari 5 video di 15 minuti Allora, che devo fare? Che dovete fare? Che dobbiamo fare? Fare i video, se possibile, editarli per dargli un peso leggero. E poi, quando si ha tempo, caricarli, ma caricarli in differita. Cioè, tu devi sapere qual è l'orario migliore per rendere pubblici video di fare uscire mezz'ora prima che così youtube da gli avvisi a tutti che sta per iniziare la premiere e se la cadenza ideale per il tuo canale è di una, di sette giorni di una settimana alle 5 del pomeriggio tu hai fatto magari in una settimana 14 video allora già c'è per 14 settimane il materiale poi non è detto che tu non possa caricare del materiale aggiuntivo, ma sai come la vita, anche molti dicono: scusate, ma negli ultimi due mesi non ho potuto caricare un video perché sono dovuto andare in viaggio per lavoro, scusate, ma mi sono sentito male e non ho potuto caricare dei video perché non sono stati previdenti invece eh, prendo il medicinale quando si ha tempo di fare un video lo si fa si fanno molti gli si edita magari si sa che si deve andare a fare un'operazione allora Chi è appassionato come Tata Tata Alfa Omega di eh, Sims si fa qualche bella partitina in più, la edita, la pubblica in Premier differita che già la Premier è una differita, ma per esempio, deve andare a fare le vacanze a Miami. Che bella io ci sono stato da giovane poi se questo video raggiungerà le mie le visualizzazioni appena esce io vi parlerò delle mie vacanze in miami allora che fa siccome magari è, è opportuno non pubblicare video dall'estero perché sanno che non sta in casa ti possono entrare carica qualche partita di più fa qualche partita di più nei sins la eh, programma allora in un mese ci sono quattro settimane magari fa uscire ogni settimana una partita alla stessa ora e quindi si copre il buco creato dalle vacanze in florida quando ritorna il suo canale ha avuto attività lo stesso ogni settimana un video o magari ogni giorno perché prima di partire fa ehm, 14 15 20 partite ci sono persone che filmano più di quello che pubblicano quindi avrebbero materiale dal quale attingere in abbondanza poi di ritorno il tuo canale ha avuto traffico ha avuto attività sono persone invece che perdono la partnership perché per sei mesi non fanno nulla. E YouTube ti dice: Guarda, che se tu entro sei mesi non fai un video, perdi la partnership. Che poi è difficile perché a me me l'hanno data quando davano a tutto il mondo le monetizzazioni: per nulla le davano le monetizzazioni. Dovevano anche la partnership. Oggi giorno per avere la partnership deve avere la monetizzazione. Se io la monetizzazione me ne hanno levata il 20 febbraio 2018 per le 4.000 ore. Adesso se perdo la partnership devo di nuovo avere la monetizzazione. Invece conservo la partnership a prescindere dal fatto che non ho la monetizzazione perché continuo a pubblicare allora Pubblicate ogni sei mesi, ogni 4-5 mesi per lo meno, ma se avete del materiale in più o se volete essere preventivi per quando ci avete inconvenienti, dovete andare a studiare, a lavorare, a fare un corso di perfezionamento, eccetera, biscottino, fate dei video in più. Fate dei video in più come io sto facendo ultimamente perché non si finisce mai di imparare. Fate dei video in più oppure quando già ne avete caricato uno come è successo nella mia ultima cena che speriamo non sia l'ultima. adesso io questo video che sto facendo questa mattina la colazione non lo carico di pomeriggio non faccio la premia questo pomeriggio e no almeno gli do perché poi il 20 21 di questo mese di ottobre uscirà una premiere che è un video di musica rilassante vi invito tutti a guardarlo ogni giorno prima di dormire, di pomeriggio, di sera e soprattutto condividerlo con le persone a cui volete bene. Così mi aiutate anche. a favore di camera, le fragoline del fiasco. Ma, e allora, già c'ho una premia di 20 il 21 di ottobre. Già è uscita ieri o l'altro ieri una Premier programmata che ho fatto il giorno prima il video. E questo qua facciamo oggi eh, veramente eh, dovrebbe essere venerdì. Facciamo che la faccia uscire di domenica questa Premier. Domenica alle otto e mezza di sera perché il mio pubblico è alle 8 8 e mezza che poi mi seguono anche dalla thailandia perché io guardo molti video di arti marziali un errore che ho fatto i miei primi anni e questo lo dico a tutti e a tutti voi perché non lo facciate era quello io ci avevo il cellulare lo smartphone samsung galaxy young 53 60 dal 2013 al 2015 Volevo uscire dalla sessione di YouTube per guardare i video. Non so perché lo facevo, non commentavo, non davo like e non davo like ai commentari con più like. E allora così nessuno sapeva della mia esistenza. Invece, da un paio d'anni approfitto di guardare anche altri video, non soltanto dei miei contatti, altrimenti rimango chiuso in una bolla. La community di Costantino, la community di Giuseppe Flacco, la community di Andrea Cappelletti, la mia propria community di iscritti. Invece, io ogni video che guardo, per esempio, di arti marziali Bruce Lee, arti marziali filippine, thailandesi, giapponesi, cinesi, lascio un commentario anche se so che il proprietario del video non mi risponderà mai perché c'è un milione e mezzo di visualizzazioni nel video. E 30 milioni di iscritti, ma mi risponderà qualcuno che, che legge il commentario, poi io do like ai commenti a cui hanno dato più like quindi, alla fine, qualcuno mi segue, non dico che mi seguano migliaia di persone. Ma io comunque i video riguardo in youtube di vari argomenti documentario su polpote che me rossi in eh, sottotitolato in inglese perché in francese in cambogia parlano francese eh, documentario su tutto quello che vuoi gastronomia per esempio non bisogna capire quello che, che fanno basta guardare poi uno fa le cose a modo suo quello che capisce con la fantasia allora ci sono molte amiche filippine che fanno dei video tutorial di gastronomia casareccia poi c'è delle amiche spagnole o ispanoamericane messicane che vivono negli stati uniti <coughs> e quindi mi comunico con tutti e tutte loro e loro ricambiano c'è un amico credo che un tedesco è un cantante oggi che io saluto ciao e lui guarda sempre i miei video la gente li cambia però perché vi sveglia un segreto che nessuno vi dice perché voi vi fate vedere se voi caricate io i primi anni, poi che non sapevo utilizzare l'editore Windows Movie Maker di Windows 7, gli mettevo a palla tutti, infatti sì, in alcuni video, se perché io mi sto doppiando a me stesso perché l'audio arriva tardi, poi non avevo attualizzato il pack 1 o 2 e il formato di Windows era molto pesante. Facevo dei video con il Samsung Galaxy Young 53 60 o con questo cellulare il Nokia asha 302 o con il Samsung 2121 o con l'LG KP 215, tutti cellulari economici e, e ci mettevo addirittura con la firmatrice velo che mi si è rotta, funziona solo collegata a un televisore che fa da schermo. E ci mettevo ore a editare il video perché non, non li sapevo editare e poi a caricarli perché ci avevo una connessione molto lenta dal 2010 al 2011 per esempio ho avuto altri canali ma non mi filmavo io facevo degli assemblaggi fotografici oppure filmavo le strade ebbene e non parlavo ebbene ci mettevo tutto il giorno e poi, di notte, che facevo guardavo i miei video oppure guardavo video di altri senza commentarli e mettergli like. Le cose sono cambiate. Sto ricevendo <coughs> molti commentari. Da quando io commento oltre che guardare i video di altri e mettergli like, commento siano cari, siano video che hanno decine di di commentari o decine di migliaia o centinaia di migliaia non importa io il mio commento lo metto cerco di essere costruttivo pertinente di dare like e poi soprattutto di commentare i commentari più commentati non so se mi spiego e con più like a volte vado a vedere il traffico verso i miei video e verso il mio canale e viene proprio dai video maggiormente commentare maggioritariamente viene proprio dai video che io ho commentato e che gli ho messo like e fate un po' voi però se volete ampliare la, il numero dei vostri seguaci e dei vostri spettatori guardate video un po' al di fuori dei vostri interessi cercate arti marziali pong cercate in inglese martial art perché se no, guardate sempre cose in italiano guardate cose fatte un po in tutto il mondo e questo è utile perché i fusi orari in tutto il mondo sono 24 allora se vi seguono tante persone ma solo dall'italia ci saranno eh, ore nel giorno in cui nessuno vi segue Invece, se non vi seguono tante persone, ma da tutto il mondo, magari ogni ora ricevete uno, due o dieci commentari ai vostri video. E mi raccomando, cosa ancora più importante, dovete rispondere ai commentari subito, cosa che io all'inizio non facevo, ma soprattutto passare per il canale di chi vi ha commentato e commentargli un video lasciando magari in secondo piano la riproduzione del video dicendo bellissimo video caro amico perché almeno non dite like per like, anche se l'altro vi ha messo like voi dite bellissimo video caro amico o cara amica magari in inglese non ci sono problemi di capire se è uno o una a fare il video perché good video friend. e neutrale e poi magari mettete il nome del canale in questo modo lui vi contraccambia o lei eh, commentandovi un altro video e così tira molla tira e molla avrete molti commentari da molte persone però rispondete sempre con gentilezza a ogni commentario quelli ostili, io a, a molti che mi, mi insultano, gli dico: potresti utilizzare un tono più civilizzato. Comunque, grazie caro amico della tua critica e di aver visto il mio video. Eh, ti invito a guardare e commentare altri miei video perché mi piacerebbe sapere cosa ne pensi. E di solito gli haters si sentono più provocati da un'attitudine di questo genere piuttosto che da insulti, ma mi raccomando, né nei video né nei commenti cadete in provocazioni perché gli haters e i provocatori proprio vi insultano per farvi cadere in una trappola. Eh, vogliono che voi vi comportiate male per poi segnalare il vostro commentario o il vostro video così penalizzano il vostro canale. Invece non cadete nella provocazione. Lasciate il commentario che fa statistica a meno che non sia un insulto troppo brutto e, e rispondete con gentilezza pure agli insulti. Così si sentono più provocati i provocatori e continuano a insultarvi, a insultarvi a perdere tempo scrivendo col cellulare e guardando minuti o ore dei vostri video. Io ci ho avuto una eh, stalker hawaiana ne parlo in molti miei video che lei ha in un solo video ha commentato 185 volte e mi ha fatto guadagnare molti minuti di visualizzazione e poi ha commentato le mie le mie storie in community e altri miei video 170 volte. E quindi mi ha fatto guadagnare visualizzazioni lei pensava di danneggiarmi allora grazie di avermi fatto raggiungere le eh, 2000 iscrizioni probabilmente saranno di più o di meno quando questo video vedrà la luce lo carico in premier seguite tutti i miei consigli che io gli ho appresi in anni lo carico in premier differita che già la premier è una differita ma con la chat quindi molte persone credono che la premier è una live ma nella premier sia che la carichi che la fai uscire al momento sia che sia differita, tu puoi non partecipare ecco qua guardate il mio supporto per il cellulare è una è un coperchio di una pentola questo è il nokia asha 302 col quale mi filmo quindi ciao ciao un saluto a tutte e tutti voi questo video vendrà larghissimo purtroppo eh, chissà forse un'ora dicono di farli di 15 minuti ma d'altra parte uscirà in premier e quindi sarà come una live e le live dicono che invece con la chat devono essere lunghe sarà una premier differita chissà quando uscirà ma mi raccomando chatata più non posso ciao ciao